Come mai quest'anno il Folletto alle prese con la quarantena, una striscia originale? Eh sì, quest'anno ci voleva qualcosa di diverso dagli anni scorsi, perché gli anni scorsi avevamo sempre queste storie de del Salvanel tratte da leggende, dove il Salvanel compariva, portava un po' di confusione, faceva qualche dispetto e poi lasciava qualcosa di positivo, insegnava cose importanti. Quest'anno invece, dato che è un anno per tutti diverso, anche il titolo si capisce, Salvanel del, nel 2020 e allora siamo immaginati il Salvanel che arriva in un paese nel periodo del lockdown e trova le strade deserte e non capisce, non può fare i suoi soliti scherzi e allora cerca, indaga, cerca di capire cosa sta succedendo e passa di, di finestra in finestra e guarda dentro cosa succede e qui ci sono rappresentate un po' tutte quelle situazioni che abbiamo vissuto tutti nel periodo do, del lockdown esatto. fino ad arrivare a oggi qui l'ultima vignetta rappresenta la giornata di oggi con l'apertura del Trento Film Festival come ben augurare, Sarà un regalo ripetuta. per tutti i ragazzi che vengono qui al Museo Certo, sì sì Come sempre i testi, i versi sono stati scritti da Maurizio Nichetti insieme a Giovanni Chiesici del Museo dei Usi e Costumi.